Allora, se sono giallo, chi se ne frega, eh, io sono eh, sotto una, una luce che è troppo gialla quindi anche questa camera, telecamera, è un po' di basica, bassa qualità e quindi chi se ne frega. Intanto, solo volevo dire due parole eh, in quanto alle situazioni recenti. Allora, per prima cosa... Ehm, Vabbè, sono troppo vicino a voi, però, così, così va meglio. Sono in bagno, quindi non vi preoccupate, non sto facendo qualcosa di volgare. Eh, non vi preoccupate. Comunque, eh, quello che volevo dire che volevo fare dei video ogni 5 minuti, ogni, di durata, che ne so, 5, da 5 a 10 minuti, a 15 minuti per poter esprimere un po' de, delle cose che ho in mente anche praticare le lingue che so perché qua dove abito solo si parla lo spagnolo quindi eh, bisogna trovare il posto giusto per, per parlare le altre lingue eh, siccome non c'è la gente che parla le altre lingue allora devo fare lo sforzo di creare modi i miei per poter esprimere in modo verbale eh, con le altre lingue quindi ehm, che ne so Devo parlare per almeno 5 minuti con voi e poi spengo questa in questa istanza spengo la telecamera che in realtà è il mio telefonino, e poi eh, vedremo se, se c'è gente interessata a guardare questo, anche se non anche se lo guarda nessuno. Eh, io comunque creo questi video eh, così magari voi eh, li guardiate o meno. Io, io, a me mi serve per un po' un uh, come dire un. Uh, un ricordo uh, nel tempo, quando sarò, non so, sarò più età sarò più vecchio, uh, potrò guardare questo e ricordare un po' uh, i momenti che ho vissuto uh, essendo più giovane. Uh, poi, uh, i temi che, che tratterò saranno uh, della tecnologia, riguardo la programmazione, riguardo uh, imparare le lingue, riguardo tutti i temi che mi interessano saranno esposti qua e saranno eh, che ne so, e sarà un, un discorso eh, pienamente eh, improvvisato senza nessuno script senza nessuna pianificazione è tutto eh, all'improvviso senza eh, avere un, una, in mente un'idea di, di quello che parlerò però sempre con riguardo ai temi che mi piacciono Quindi che ne so, la disoccupazione, disoccupazione tecnologica, ad esempio c'è pure, che non so, la programmazione dei videogiochi c'è la computer science eh, c'è la, che non so, computer engineering eh, c'è pure, eh, che ne so, l'animazione eh, con modelli 3D eh, cos'altro? Allora, cos'altro posso parlare con voi? a parte di, di tecnologia, non mi viene in mente parte, che non so, la roba morale, no? cioè, cosa è giusto cosa non è giusto nel senso filosofico eh, magari pensieri della filosofia antica, eh, mettermi insieme eh, magari, magari eh, anche introdurre un po' il mio pensiero con riguardo alla filosofia ancestrale Um, poi, che ne so, mh, si può parlare anche di, delle situazioni politiche, però quelle lì, eh, secondo me, eh, entrano troppo nella, nel dettaglio di, di, controversiale, no? eh, nel senso che la gente vuole sempre avere la ragione eh, con riguardo a dove la società si, eh, si deve, dirigere, deve dirigere, però alla fine, cioè, quello che conta è la scienza dietro quello. Quindi a me solo mi interessa la scienza dietro eh, la climatologia, ad esempio la geologia, eh, temi come che ne so, la, la scienza della biologia, l'evoluzione, la teori, eh, teoria evolutiva psicologica, anche se quella più o meno è pseudoscienza perché non si può derivare comportamenti dalle da ossa che si trovano ne, eh, nella, nei, nei fossili. Eh, poi, che ne so, posso parlare di psicologia, un po' di neurologia, eh, di cose del genere, eh, perché secondo me sono interessanti, però poi se a voi non interessa, eh, sarete voi a decidere se volete guardare eh, quello che ho da dire, ascoltare quello che ho da dire, eh, cos'altro. Allora, eh, cos'altro mi interessa? La, le, le, ad esempio le lingue, su come imparare la didattica e tutto quello eh, ho imparato da solo, no? eh, fai da te un po', eh, nel senso che ho imparato autodidattismo eh, leggere da solo, imparare da solo, tutto c'è su internet adesso però bisogna eh, essere cauti con, con, con, le, con, le, con le fonti no? se, tu, se tu hai una sorgente ad esempio, ad esempio eh, ciarlatano no? un, un, un, un imbroglione uno che vuole vendere qualcosa alla fine ti, ti, darà, ti, ti dirà di tutto tranne quello che è vero per, per poter venderti qualcosa quindi io vado a, eh, a quei posti in cui non c'è nessun guadagno eh, monetario e poi c'è serietà no? c'è serietà su quello che si vuole imparare e che quello che si vuole insegnare quindi posti quelli lì e, e con il col tempo fai i bookmark, no? E metti i bookmark e, e così impari a, a salvare le, i posti, i siti web, anche i libri che, che sono più seri e che hanno eh, evidenza scientifica. Quindi imparare un po' anche a, a sviluppare un senso di... Di appro un approccio alla, alla, alla verità, un approccio alla sincerità eh, che, che, non è, che non è facile da trovare specie in un mondo dove quelli che vendono di più sono quelli che mentono di più ironicamente quindi eh, è una, un paradigma un po', un po così intrecciato però eh, alla fine ho detto una parola che non, che non esiste in italiano, vero? Intracciato. Volevo dire intracciato, ecco. Poi, ehm, cos'altra? A questo video non sarà editato, quindi ascolterete tutte le cazzate che dirò e, e mi scuso per, per tutti i sbagli che dico, però eh, no, rimarrà così perché non, non avrò il tempo per, per editarlo e per, fare, per imbellirlo. Perché, insomma, non, non penso che, che valga la pena. Poi, eh, vabbè, stavo parlando sulle risorse, quali sono le, le sorgenti di informazioni che magari sono più eh, affidabili. Allora, ehm, io posso consigliarvi, consigli consigliarvi tutto quello che, che io ho eh, raccolto col tempo, col passare del tempo, però alla fine eh, è meglio che imparaste voi a, a, a cercare eh, le risorse e quindi magari vi, vi faccio sapere anche quello con, con qual qualche screencast, come, come cercare le cose su internet e non farsi imbrogliare da, da, da tante cattive sorgenti di informazioni. Allora, vi lascio qui perché questo video sta diventando troppo lungo e eh, io vi lascio eh, domani ne farò sicuramente un, un altro video e eh, sicuramente filmeggerò me. Eh, facendo il ridicolo, facendo, facendo una figuraccia ancora però parlando un'altra lingua perché eh, lo faccio anche per, per quello per, per poter eh, portare fuori un po' le parole verbali e sviluppare un po' la eh, corteccia per affrontare oh, anche penso che sia i lobby paretali che fanno la trasformazione um, dell'informazione cioè dell linguistica penso però, non sono sicuro eh, ve lo faccio sapere nella descrizione se c'è la descrizione sotto questo video su Youtube vi eh, faccio sapere se, se veramente eh, sono i lobby paletalli che, che sono incaricati di eh, processare l'informazione linguistica va bene, vi ringrazio per l'attenzione e a dopo